Salve a tutti e benvenuti in questo piccolo unboxing Allora, eh, voi avete sempre visto eh, lo studio a destra e manca Però vorrei farvi vedere questo piccolo eh, oggetto Che eh, può essere utile o no Dal titolo già avete capito che cos'è Andiamolo a spacchettare led gaming mouse pad allora ho utilizzato questa versione qui per il semplice fatto che ehm, c'era l'offerta su Amazon visto che c'era il Prime Day adesso lo andiamo a montare e vediamo com'è dentro la confezione abbiamo Soltanto il tappetino con un cavo abbastanza lungo. Con la connessione angolata, se vedete, è angolata. Vediamo se lo mette a fuoco. Con l'angolo il vecchio tipo di connessione. E il tappetino molto flessibile, molto comodo. Bella pure la, la scritta con il logo. Eh, andiamo a liberare. Da la dalla tastiera e dal mouse. Togliamo il vecchio tappetino e adesso andiamo a mettere quello nuovo che è abbastanza lungo, oh, è, gigantesco. è bello esteticamente da vedere e dobbiamo soltanto attaccare il cavo per quanto riguarda la luce. Quindi Andiamo ad attaccare, sperando che, come dico io, ok, verso l'alto, quindi il cavo è verso l'alto e una porta USB qualsiasi, si parte da un USB del monitor, un USB della, della della scheda del computer, un USB qualsiasi. Per ora la collego qui sopra e vediamo un attimino, anzi sì, dai, facciamolo bene. 3, 2, 1, bam! E abbiamo acceso anche le luci. Beh, l'effetto è bellissimo. L'effetto è bellissimo. Spengiamo tutte le luci. Questo è l'effetto che ci propone la console. Ok con il tastino possiamo cambiare bella blu oppure diventa viola vediamo se c'è la possibilità di fare multicolore bianco rosso forse tenendo premuto si sì. vedere cambia così beh ottima ottima scelta con questo il video è finito vi invito a iscrivervi al canale YouTube e Facebook di basi Musicali e troverete in descrizione il link dell'articolo che per ora io l'ho trovato a 15 euro ma già mi sa che sta a 20 euro. Ciao ciao ragazzi!